Mi scrive una donna di 29 anni che è alle prese con un problema nella sessualità che la accompagna fin dai primi rapporti sessuali iniziati circa 11 anni fa. Infatti mi dice che il suo problema principale nella sessualità è che non riesce, non è mai riuscita a provare piacere all'interno della sessualità e questo per lei è sempre stato un forte problema e un grande ostacolo quindi a potersi godere eh, il proprio benessere sessuale, comprensibilmente. Il fatto che quindi mi dice che è abbastanza peculiare... Riesce a provare desiderio, a sentirsi eccitata, a provare lubrificazione e al contempo tutto questo però non è collegato a delle sensazioni piacevoli. Mi scrive infatti che anche quando prova la masturbazione, la masturbazione risulta quindi non piacevole, tutto sembra molto anestetizzato, molto bloccato in qualche modo. Mi dice anche che... Riesce a sentire a volte del dolore, però mi dice anche che il dolore non è una caratteristica principale della sessualità, quindi lo scrive soltanto per sottolineare che non c'è una totale anestesia in generale, ci sono alcune sensazioni che percepisce, ma non percepisce quelle piacevoli. In tutto questo quindi ha provato anche a fare degli esami fisici, a chiedere un parere dei medici e le hanno detto che fisicamente non c'è nessun problema, è tutto a posto. In tutto questo tra l'altro ha fatto un'ottima cosa, a sia è andata a indagare l'aspetto organico, sia è andata ad approfondire quello psicologico, chiedendo supporto, a quanto pare da un po' di tempo, a una, uno psicoterapeuta un sessuologo che la sta seguendo da un po' e con cui quindi stanno lavorando sul problema, però si chiede se esiste la possibilità di darle un suggerimento, perché a quanto pare eh, questo problema della sessualità le sta impedendo di sentirsi una donna, scrivere con la D maiuscola, sentirsi pienamente realizzata da un punto di vista di femminilità e quindi mi viene da pensare anche di autostima, di possi possibilità di valorizzarsi, di considerarsi come una persona di valore. E questo è tutta una sequenza particolare di eventi quindi che si incarnano all'interno di diverse relazioni di coppia, di cui l'ultima a quanto pare va avanti da alcuni anni, e che è interessante sia per quello che mi descrive, per quello che c'è, sia per quello che mi descrive che non è mancante. La parte più curiosa di tutto questo è come non sia presente la piacevolezza, non sia presente il piacere, ma al contempo l'eccitazione e il desiderio siano presenti nonostante tutto. Mentre una cosa che possiamo osservare nella maggior parte dei casi in cui il piacere viene compromesso per un motivo o per l'altro è che spesso e volentieri il desiderio o la capacità di eccitarsi vengono meno proprio come conseguenza del fatto che non essendoci piacere il benessere sessuale ne viene drasticamente danneggiato e quindi la motivazione al sesso viene a mancare. Mentre in questo caso vediamo che la situazione è diversa. In questo si parla di un disturbo dell'orgasmo femminile eh, permanente perché c'è sempre stato fin dall'inizio dei primi rapporti con la sessualità poi generalizzato perché succede sia quando è in coppia sia quando prova a esplorare la sessualità masturbandosi da sola quindi parliamo di una situazione che è sempre stata così e che probabilmente quindi dal punto di vista del desiderio e dell'eccitazione, non vengono danneggiati proprio perché si è costruito tutto un modo di pensare alla sessualità che permette che quegli elementi non siano toccati dal problema ma al contempo forse è proprio questo approccio, questo modo di pensare alla sessualità che contribuisce a far sì che il problema esista e permanga il tempo, perché forse esiste tutto un modo che questa persona sta portando avanti di ragionare nella sessualità che da un lato la tutela dal non soffrire troppo e dall'altro invece le impedisce di fare esperienza di quello che è un problema importante ma che si può smuovere se si riesce a capire come iniziare a fare esperienza e modificare alcuni pensieri che vanno a compromettere il resto della sessualità. Infatti, se questa persona iniziasse a approcciarsi alla sessualità, rifiutando anche una penetrazione che non le risulta piacevole, ma soltanto indugiando un po' di più nel contatto, nell'esplorazione, nel contatto col corpo dell'altro, con il proprio corpo, forse è possibile che qualcosa potrebbe iniziare a smuoversi, ma questo sarebbe possibile soltanto quindi scontrandosi con un'esperienza estre un estremamente frustrante, e cioè che indugiando sul contatto fisico, sull'affettosità, sulla dolcezza, forse si continuerebbe a sottolineare per innumerevoli volte il fatto che poi tutto quello non è piacevole, tutto quello è una ripetizione di qualcosa che potrebbe essere estremamente frustrante e doloroso perché metterebbe in continuo e costante contatto con non sto avendo il risultato che vorrei è come se provassi a bere dell'acqua per dissetarmi e continuassi a bere e non essere mai dissetato Dopo un po' bere complessivamente mi fa iniziare a far arrabbiare inizia a farmi preoccupare perché inizia a farmi pensare che non stia facendo quello che servirebbe inizia a collegarsi a un, tutta una serie di dubbi sul fatto che lo sto facendo in maniera sbagliata fatto che io sono sbagliato e sul mettere in dubbio me stesso e quindi rischierebbe di essere molto doloroso ma appunto per questo la psicoterapia serve appunto a questo a imparare a costruire l'approccio, il modo di pensare, il modo di nelle difficoltà in modo tale da darsi la possibilità di fare esperienza di cose che altrimenti rimangono là e rimangono dei problemi risolti. Infatti c'è dietro tutta questa filosofia della, del poter diventare una donna con la D maiuscola che è un'idea che me inevitabilmente fa suonare un campanello d'allarme. Perché diventare una donna con la D maiuscola è un qualcosa che può essere un po' attribuito a un certo modo di vivere il rapporto con gli altri, di fare delle cose, di vivere il piacere nella sessualità. Potenzialmente lo si potrebbe collegare a qualunque cosa, ma viverlo in questo modo è forse il modo peggiore e più controproducente per una persona, soprattutto che ha di queste difficoltà. Perché stiamo parlando qui del fatto che esiste una domanda sul cercare di provare piacere nella sessualità, ricercare sia il benessere sessuale, sia il raggiungimento di un orgasmo che non è mai arrivato, ma stiamo dicendo che questo non è fine a se stesso, non è voglio provare piacere tanto per provare piacere. Qui è voglio provare piacere perché solo in quell'unico modo potrei sentirmi finalmente di aver raggiunto il fatto di essere una vera donna. E questo è un ragionamento totalmente alieno al mondo della sessualità, che calato però in questo contesto compromette forse la sessualità nella possibilità di essere vista e vissuta come l'espressione di un qualcosa molto più semplice e molto lineare, cioè come un, un contatto con alcuni aspetti piacevoli, fisicamente piacevoli, emotivamente piacevoli, relazionalmente piacevoli, nel proprio rapporto con un'altra persona o con se stessi. Questa idea tra l'altro del poter diventare una donna potersi pensare a una donna con la D maiuscola, va a toccare un po' quella che è tutta una filosofia, probabilmente, di, del modo in cui la persona che mi scrive ragiona sulla propria autostima. Cioè, è possibile che questa persona sia convinta che l'autostima sia un qualcosa che si basa su un... Funzionamento per accumulo, no? accumulo eh, qualità, accumulo competenze, accumulo beni materiali, accumulo piacere nella sessualità, accumulo persone nelle mie, nelle mie relazioni intime, accumulo eh, figli. Eh, tutto quello che accumulo, forse è possibile, che contribuisca a creare una grande catasta di cose sopra la quale io posso svettare per poter vedere la mia autostima come superiore a quelle che altrimenti sarebbe. È tutto un modo di ragionare che in qualche modo va a mettere in dubbio un assioma invece fondamentale su cui si basa la cultura occidentale, la cultura del diritto, cioè che le persone, a prescindere da quello che hanno, dai rapporti che hanno, da quanto sono ricche, da quanto sono poveri, da quanto fanno bene sesso, da quanto sono madri, padri, eccetera, da che lavoro fanno, da che titolo hanno o altro, nei tribunali scrivono eh, legge uguale per tutti, ma in generale si verrebbe da dire, mi verrebbe da dire che le persone sono tutte uguali, hanno tutte lo stesso valore indipendentemente da tutto quello che accumulano. Poi accumulare cose è comodo, ci mancherebbe, serve per un sacco di cose ed è utile per fare tantissime, per fare tantissime cose e potersi permet permettere uno stile di vita piacevole, ma non è su quello forse che si basa il valore personale secondo la cultura occidentale. Poi, che molti abbiano un'idea diversa, un discorso diverso, ma è possibile che un ragionamento di questo tipo, calato poi all'interno della sessualità in una sessualità in cui c'è un problema, forse innesca tutto un ragionamento sulla propria autostima, che è un ragionamento rigido, doloroso e va a portare nella sessualità tutte delle emozioni di rabbia, di paura, di disgusto, di tristezza, che anche lì ci possono stare nella sessualità, ma oltre una certa intensità diventano solo spiacevoli, diventa solo un momento di distacco dal proprio corpo, di distacco dalla propria esperienza quotidiana e diventa solo un momento di sofferenza. Ed è appunto quella, la frustrazione che forse si evita tramite un ragionamento che poi porta a non sperimentarsi più nella sessualità e a mantenere effettivamente il fatto che ci sia ancora desiderio di provare la sessualità, ci sia ancora eccitazione durante la sessualità, e quello è la parte più peculiare di tutta questa storia, perché in una qualunque altra situazione, davanti a una filosofia invece un po' più morbida, forse il dolore sarebbe stato di più, Forse la motivazione al rapporto sessuale sarebbe stato di meno, quindi il desiderio sessuale sarebbe compromesso, quindi sarebbe arrivati a iniziare a smettere di avere rapporti sessuali e se sarebbe successo una cosa che forse succede a molte persone. Cioè, di iniziare a far sesso soltanto per compiacere il partner quando il partner ne ha voglia, però, fondamentalmente, di non avere nessuna motivazione personale a ricercare il partner e poi alla fine, effettivamente, una cosa che succede è di, spesso di magari ricercare la sessualità soltanto per avere figli in modo un po' meccanico e poi, quando si hanno dei figli, di mettere da parte questa cosa che era un problema e ce ne siamo liberati e meglio è. In tutto questo, quindi. C'è tutto un modo di ragionare, di vivere l'emotività, di vivere il rapporto con gli altri che all'interno della sessualità forse si manifesta. Ma io ho dubbio che in una situazione simile, un modo forse così peculiare di ragionare sulla sessualità, non si manifesti solo nel sesso. Forse c'è tutta un'altra serie di situazioni e di contesti in cui si manifesta tutto questo, e appunto è un qualcosa su cui. È importante che la persona che mi ha scritto provi a lavorare in psicoterapia e ha fatto benissimo a chiedere un aiuto a un collega psicoterapeuta e sessuologo per cercare di scavare in tutto questo aspetto. Il suggerimento che più mi sento di dare è di provare a dare fiducia al lavoro con il collega, a provare a investire, a impegnarsi e a provare a fare esperienza in cui fare esperienza non significa mettersi via del bassa a sbattere contro tutto, ma significa trovare il giusto assetto mentale per iniziare a pensare delle cose nuove, a notare delle cose nuove in una prospettiva che ormai è stagnante da 11 anni e sono lunghi 11 anni. La prospettiva può cambiare di settimana in settimana, di giorno in giorno, se iniziamo a guardare le cose con uno sguardo diverso e in questo serve chiedere aiuto, a Cercare quindi una sfumatura che ci permetta di ampliare lo sguardo sulle, sulle cose che ci accadono. E io su questo faccio i miei migliori auguri alla donna che mi ha scritto, nella speranza che fino negli ultimi 11 anni la situazione sia stata così, ma che il lavoro che sta facendo la possa portare nei prossimi anni o nei prossimi mesi a iniziare a vedere un po' di più la luce, in un contesto così doloroso, ma ripassando da delle situazioni quindi emotivamente dolorose però che siano lo spazio per in futuro stare meglio, per potersi pensare e vedere come donna con la D maiuscola, non tanto perché riuscirà a provare piacere nella sessualità che è una cosa che le auguro assolutamente, ma perché è una donna e ogni donna assolutamente ha la D maiuscola a prescindere da qualunque altra cosa faccia come qualunque uomo è virile ed è uomo non tanto perché fa chissà che fa le impennate in motorino, ma perché c'è nato, perché è convinto di esserlo o perché si sente tale. Basta quello, non serve di più, non serve che siano gli altri a dirci o a determinare quanto valiamo o se valiamo, è una cosa che è importante che proviamo a trovare dentro di noi nel nostro modo di pensare a noi stessi e alla fine quello è un traguardo che quando lo raggiungiamo poi non ce lo può togliere nessuno.